Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Minecraft, il sedicesimo se non sbaglio Sono stato un po' assente per alcuni problemi, ho traslocato, dobbiamo ancora mettere la linea e ho dovuto sistemare un po' Quindi ho avuto un po' da fare ma non mi sono dimenticato di caricare i video poi non mi sono dimenticato della richiesta del mio amico che ha scritto come fare le super chest organizzate La stanza delle super chest organizzate Ma la farò in un secondo momento Perché adesso c'è un po' di casino e quindi ho urgenza di fare prima questa cosa qua Per poi organizzare al massimo Quando organizzerò al massimo spiegherò anche come fare Quindi andiamo subito a vedere Eccoci qua allora, io ho già iniziato un po' perché sennò era troppo lungo far tutte le pareti e tutto Allora, questo che faremo oggi è l'inceneritore Ho fatto un collegamento anche da dentro perché è comodo Entriamo Io faccio tutte e sale, poi voi fate come volete, no? Allora, di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno di, dei blocchi Scegliete voi quelli che volete di più poi un gettatore, che è quello che ha il triangolino, la bocca col triangolino, non con il pallino okay? poi del vetro per decorazione, fa sempre comodo poi avremo bisogno di una leva, otto pezzi di reston e quattro ripetitori e un secchio di lava poi avremo bisogno di due hopper anche uno si potrebbe fare Facciamo così, ne facciamo uno di hopper Perché mi serve per un'altra roba l'hopper E siccome, vabbè, di farlo ne ho però voglio risparmiare Adesso andiamo un attimo a prendere il piccone Per rompere l'hopper eh. Ok Ok mm. Adesso come sempre siamo in crisi di cosciotte Però noi andiamo avanti lo stesso E prima di finire le cosciotte Probabilmente riusciamo a finirlo In caso della carne Che mangiamo subito prontamente Ecco qua Ecco fatto siamo a posto Quindi ripetiamo Allora servono uno per minimo Perché basta solo da mettere sotto una cesta Ok Ecco fatto qua metterò un blocco dopo più avanti ma va bene allora come funziona? mettiamo l'hopper rivolto verso l'uscita diciamo, verso di noi qua sopra un altro blocco poi andiamo lo chiudiamo in questa maniera qua e a fianco premendo il tasto shift e sull'hopper e sul gettatore mettiamo un hopper sopra l'hopper mettiamo una, una doppia chest fin qua tutto chiaro in caso se non c'è qualcosa di chiaro mi scrivete nei commenti che faccio un video dedicato Allora andiamo a procedere mettendo due pezzi di redstone in questa maniera Poi altri due qua Poi dovremo metterne uno qua E uno qui, uno qua fare così E ho finito i pezzi di redstone che non ricordo neanche perché ma li prendiamo mi sembrava che devo averli presi. Torniamo qua, mettiamo un pezzo qui, così. Non mancava un pezzo. Poi dovremo prendere i quattro ripetitori. Adesso state attenti come li metto, perché se li mettete in maniera diversa non funziona. Ok. Allora dovremo mettere un ripetitore rivolto da questa parte, poi un altro ripetitore rivolto sempre in questa parte, mentre questi due li rivolgiamo dalla parte opposta, così. Ok poi li impostiamo come volete io li imposto, provo a impostarli sul 4 per vedere se funziona più lentamente mi dà la possibilità di sistemare tutto poi adesso c'è un passaggio molto difficile stiamo attenti ok come vedete si sono accesi tutti ora rompendo rimangono accesi e ora dobbiamo creare un segnale mm, a intermittenza quindi dobbiamo essere molto veloci a fare questo passaggio Dobbiamo rompere e mettere un pezzo di redstone Così Troppo rapido Perché non funziona? C'è qualcosa che non mi quadra. Ecco fatto Ah perché ovviamente io l'ho messo come vedete Ho messo i ripetitori impostati Come vedete se li cambiamo è molto più rapido mm. ecco adesso ho sbagliato vabbè allora lo rimettiamo ecco fatto ora ripetiamo l'operazione mettiamo accendiamo rompiamo questo passiamo qua e facciamo tac ecco fatto come vedete ha preso adesso si è fermato ma perché io voglio che sia abbastanza lento comunque buttare perché se è troppo rapido mi da mettiamo facciamo 1, 2 facciamo tre li impostiamo tutti a 3 ok adesso ri ripetiamo l'opzione spegni ok ora rompiamo e attiviamo Ecco fatto. Adesso dovrebbe continuare così. Ogni, mi pare, 2 o 3 secondi dovrebbe lanciare qualcosa. Potremmo anche... Aspettate. Ok, così è già meglio. Altro passaggio dobbiamo fare Attenzione Dobbiamo adesso rompere questo vetro Va bene E per comodità rompiamo anche il blocco sopra Poi dovremo piazzare qua La lava E poi dovremo richiudere Quindi piazziamo qua un blocco Un blocco qua E io chiudo qua così Ora vi faccio vedere come funziona per esempio. C'è un fiore che non utilizzo, eccoli qua. La patata velenosa che è mortale per noi. Quindi, noi funzionerà così: andremo a mettere la roba nella cesta E come vedrete, lui rispara e li brucia. Quindi, questo è il nostro inceneritore se mi dice errore distributore non ho idea perché ah perché va a vuoto ecco perché quindi noi lo prendiamo lo mettiamo qua e vediamo che sparisce quindi per questo è ottimo quando abbiamo grossi numeri mettiamo tutto in quella cesta e eh, lui li lancia fuori e li butta è una roba un po rompi tutto che continua così ci sarebbe da mettere una leva che attiva questo meccanismo Che letteva questo meccanismo da distante ma troppo complesso Per finire mettiamo una bella porta, un paio di torse Chiudiamo il tutto, facciamo i collegamenti che vogliamo Mettiamo un po' di tetti E siamo a posto Quindi il video per oggi finisce qua, per oggi è tutto, se avete domande basta chiedere, scrivere nei commenti, questo è l'inceneritore che ho fatto, sarà molto utile, Il prossimo episodio vedo se riesco, faccio l'organizzazione delle ceste. Per questo a tutti un saluto elettrizzante, ciao!